Ragazzi, bentornati nella seconda parte della puntata! Giada, ho fatto una gormitica scoperta sul fan club del sito! Stai parlando dell'area Party Kit? Eh? Mm -mm, proprio quella! Immaginavo, ti sarebbe piaciuta! C'è tutto il necessario per fare un party gormitico! Sì. Dai, vediamo un po' che cosa possiamo trovare! Allora... Guardate amici, si fa così! Si entra nel fan club e si clicca su Party Kit. Poi si possono scaricare le bandierine di gorm, i disegni da colorare, c'è anche l'invito alla vostra Gormitica Festa, la maschera di Lord Carrion e il porta popcorn di Gorm. E oggi noi faremo i porta popcorn. Giada, ti va se costruiamo insieme. Va bene, basta che non fai disastri come la scorsa volta. Ma no, lo sai che io sono bravissimo. Allora, tieni questo è per te e questo è per me. Allora, Prima cosa, prima cosa bisogna ritagliare, giusto? Giustissimo seguiamo i bordi ok dove ci sono anche le linee tratteggiate poi no giusto? ah no lì no quella non la devi tagliare ah ok quella bisogna piegarla giusto ok ragazzi se avete tagliato tutto giusto vi verrà così hai visto che sono stato bravo tu che non ci credevi allora oh, sì, dai, ma, ma scusami, ragazzi, sì, ma scusami ma scusami dimmi ma questo è un ventaglio non è un porta popcorn. non è un ventaglio che è che fa caldo ma non è un ventaglio adesso non lo pieghiamo e diventa un porta popcorn super gourmetico Sarà. Allora, bisogna sempre seguire le linee tratteggiate, vedi? Ah, bisogna tagliarle, quindi. No, non bisogna tagliarle, bisogna ah. piegare. Abbiamo finito col tagliare. Metti giù le forbici. Devi piegare dove ci sono le linee tratteggiate. Va bene. E anche questa piccolina, vedi? Uh -huh. La linguetta che poi incolleremo. Esatto, bravo! Grazie Allora, dopo okay. averlo finito di piegare okay, io tutto Io sto ancora piegando le varie Sei lento però, dai, cioè sei bravo, ma un pochino lento. Okay. Però, va bene. Buongiorno. Una volta che avete piegato tutto quanto, sì. prendete la vostra colla e incollate questo bordino qui. Ok. Incolliamo. Che si unirà proprio qua. Ok, perfetto. Bisogna schiacciare bene. Uh -huh. E poi anche la linguetta sotto, giusto? Esatto, anche la linguetta sotto. Una okay. cosa alla volta. Se avete fatto tutto giusto, questo è il risultato finale, guardate che bello. Hai visto che in questa puntata non ho fatto nessun disastro? Sì, per questa volta sei stato bravo. Grazie. Complimenti. Comunque amici, adesso aspettiamo un vostro lavoretto. Dovete mandarci una foto a info-giochipreziosi.it o potete condividerla su Facebook nella pagina ufficiale dei Gormiti. Sicuramente sarà un lavoro gormitico anche per voi.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 Ok, no, non vedo nulla. Quarto. Ok. Pronto? Vado. Vai. Aspetta. Eh, l'hai fatta Aspetta. Eccolo. No. Uh, non lo so... Uh, uh, uh, uh, del fuoco... No, aspetta. Finiti. No, aspetta. Uh, ehm... Finiti, Deve... spara un nome. Uh, uh, non mi viene, aspetta. No, no. io sono finiti, no, ci no,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 No, non lo so, ho sparato! No, <ride> Aspetta! Hai trovato l'ultimo? No, eccolo qua! Uh... Dai, dai, dai! Dammi un indizio! Eh, non posso! Eh, dai, ti prego! Al mantello! Eh, al mantello! Sono, sono per finire 5 secondi! No, dimmelo, dimmelo, dimmelo! Non lo so! Avoc! No! <ride> non lo so!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 Gianni, ora parliamo di questo fantastico mese di maggio che sta giungendo al termine. Esatto, e abbiamo preparato degli argomenti a riguardo per chiacchierare un po' con voi. Ma lo sapete che maggio era il terzo mese dell'anno nel calendario di Romolo e poi un certo Numa Pompiglio ha aggiunto gennaio e febbraio. Numma Pompiglio? Sì. Ma lo sai che mi dice qualcosa? Sicuramente l'avrei studiato nei libri di storia. Sì, sì, sì. Lui era il secondo re di Roma, il primo invece è stato? Ah, ehm. aspetta, Romolo. Bra Ah, sì, perché poi c'era Romolo, poi c'era Remolo e eh, e... No, no, no, su Remolo ho qualche dubbio, era Remo comunque Ah, io volevo dire Remo E, e, e poi Maggio è anche il secondo mese di primavera è la mia stagione preferita. Infatti, come avete potuto notare, le giornate si allungano, il clima diventa più mite, fa un po' più caldo, quindi via le sciarpe, via i maglioni. Però Giada, sarà perché io ci sono nato, ma a me l'inverno piace tanto. No, io preferisco molto di più l'estate. Lo so, lo so. Comunque, a maggio c'è anche un'altra giornata molto importante. Sì. È la giornata della festa della mamma, il 12 maggio. Infatti, noi vogliamo approfittare per salutare tutte le mamme che ci seguono e ci commentano e mandare un grande abbraccio alla nostra mamma. Ciao, Ciao. Mamma. Mamma! Ma poi abbiamo anche un'altra giornata molto molto molto importante Esatto, il 28 maggio ragazzi è stata la giornata mondiale del gioco Questa giornata è stata proposta da Freda Kim nel 1998 Lei è la presidente dell'Associazione Internazionale delle Ludoteche Infatti Freda Kim ha voluto sottolineare l'importanza del gioco come diritto fondamentale E noi amici lo sappiamo bene, vero? Quanto sia importante giocare per diventare delle belle persone? A proposito di giocare, direi che adesso è arrivato il momento del disegno, disegno garmitico! Però, prima di farvi vedere tutti i disegni che ci sono arrivati, vi chiediamo di disegnare Krios, che è l'hyperbista di Icor. E mi raccomando, non dimenticatevi la sua gemma. Esatto. E vi basterà fare una foto al vostro disegno, mandarla a info-giochipreziosi.it e noi poi la stamperemo e la mostreremo. Eh, mostreremo. Allora, proseguiamo. Iniziamo, dai. Allora, Alex Benazzi. Ah, io so che insieme ai disegni ci sono arrivate delle giusto, dediche. so, giusto. Allora... Alex e mamma Claudia sì. Ci scrivono Salve ragazzi, sono Alex e spero che il mio disegno vi piaccia Ciao, un bacio, vi seguo sempre, grazie E ci ha disegnato un fantastico Koga Ma che bello Ah, dietro c'è un, una dedica Cari Johnny e Giada, sono Alex Benazzi, giusto? Sì, Benazzi E ho 5 anni, vi invio il mio disegno Che ho fatto con l'aiuto della mia mamma Vi seguo sempre e adoro i gormiti Li ho veramente tutti ti sta superando mi sa c'è qualcuno che li ha più di me <ride> vi mando un grosso bacione Alex e mamma Claudia grazie grazie grazie, grazie. poi abbiamo D'Angelo Prisco 4 anni abbiamo una dedica Sì, ci scritto disegno saburo per Gormiti Show D'Angelo Prisco 4 anni grazie ha disegnato Riff oh, che, che bello che bei capelli che gli ha fatto <ride> bellissimo oh qua c'è una foto c'è una fotografia di Enea 5 anni che ci disegna un suo Gormita. c'è anche scritto ciao sono Enea ho 5 anni mi piacciono moltissimo i gormiti Vi regalo il mio disegno in allegato vorrei tanto pubblicaste. Aspetto una vostra risposta. Ciao ciao, Enea da Bergamo. Grazie Enea e, ved e vedrai il tuo disegno. Poi Nick Manolesta ci manda questa versione di Kratus. Guarda che bella. È terrificante. Sattore, beh, come è, è, è, è terrificante. Grazie Nick che ci e, mandi sempre un sacco di disegni. E c'è anche scritto. Giusto? Salve sono un papà e colleziono Gormiti sin dall'inizio. Credo di averne circa 2000 pezzi. Mi sa che ti ho superato! Ok, vado, ciao! Vi <ride> invio un mio disegno gormitico sperando in una vostra pubblicazione su YouTube tramite gli attori Gianni e Giada. Grazie, grazie mille, grazie, grazie mille grazie se l'abbiamo pubblicato. <ride> Poi, Valerio Ottavi, a me ha colpito tantissimo questo disegno perché è disegnato su un foglio a quadretti e segue in modo perfetto tutte le righe. Ma è stato bravissimo! Avoc, e... avoc, Avoc, Avoc C'è scritto qualcosa? c'è scritto sì. anche Ciao Gianni Giada, vi invio un altro disegno che ci avete chiesto sì. Ho disegnato Avoc e Trek con la tecnica pixel art Ecco come mi si pure la tecnica. tecnica Spero vi piaccia, ciao Valerio Ottavi Grazie, grazie, grazie mille. mille Poi ho quattro... Quattro disegni dello stesso bambino, Alessandro, Alessandro scusate, non, non trovavo Filippa. il nome, ci ha regalato questo bellissimo disegno con un Darkan. Wow, viene, poi, viene, viene sconfitto. Esatto. esatto, poi c'è Avoc, E oh, che bello. qua ci sono tutti, tutti i gormiti. Dormiti. Bellissimo questo, questo è, bellissimo, è, è disegnato Riff con la sua Hyperbispiron. Bellissimo. E poi ci vogliamo soffermare un attimo su questi due disegni, che ci hanno regalato due bambini dal vivo. Io già ci troviamo in un ristorante. E, e questi... sono venuti a portarci. E questi due bambini ci hanno regalato questi fantastici disegni. Uno ce lo fa Mario e Anna. Grazie mille Grazie per mille. i vostri disegni. Grazie Continuate a mandarceli, me. mi raccomando. Ma adesso direi che è arrivato il momento. Che tutti del... aspettavamo. Fortunato vincitore del giveaway. Vai, annuncialo. The winner is. E il vincitore è. Oh. oh. Fra Rory Dido ti invitiamo a scrivere a info.giochipreziosi.it Così avrai tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo super prezzo Io non smetterò mai di dirvelo Siete stati attenti alla prima parte e alla seconda parte di questo video Perché dovete trovare la risposta corretta Perché così anche voi potete vincere il fantastico gormitico giveaway di oggi ma ora passiamo al momento di rispondere ai loro saluti e alle loro domande. domande. Allora salutiamo! Allora, Daniela Sahari. Daniela Sahari, Gio Maria Cossu, Mattia Novelli, Mattia Novelli Giuseppe Marraro, Elena Fabris, Letizia Piattelli, Gabriele Pucci, Lolo Grazie, Lorenzo Ciccarelli. Ciccarelli, Anna Doganieri, Mara Sandrini, Stefano Di Gloria e Vittorio Antonio Sarto. Ciao, ciao. a tutti! Ciao ciao ciao! Allora, iniziamo con le domande. Vai, Va bene, inizio io. Allora, una domanda più lunga la riassumo. Salve sono il papà di Giuditta Pini ed in questa puntata avete mostrato un suo disegno. Um, ci teneva molto a ringraziarvi e ci teneva anche a farvi una domanda. Abbiamo scoperto che avete partecipato a degli eventi dal vivo. Insomma, lei vorrebbe sapere se andiamo nella sua città che è Modena. Allora, per adesso non c'è nessun evento. Per ora Però no. non si sa mai. Continuate a seguirci. Poi... Prossima domanda. Vai. Franius, lo sgretolante. Bella puntata Gianni e Giada, ho una domanda per voi. In uno dei primi episodi avete mostrato una vecchia serie di Gormiti. Non potreste continuare con questa nobile iniziativa? In particolare mi piacerebbe vedere la mia serie Titanium in, in modo di apparire sui vostri schermi in tutta la mia possenza. Saluti Gormitici. Intanto grazie. Ehm, noi ora ci stiamo ovviamente soffermando sulla, sulla nuova stagione dei Gormiti, su quelli che ci sono eh, nel 2018-2019. Però... Non si sa mai Giada, non si chissà, sa mai, ci sono sempre sai sorprese. perché? Ci sono tanti nostalgici che ci scrivono, è vero, è continuate vero. a scriverci. Lorenzo Ciccarelli ci scrive, io ho una domanda attenta Giada. La Torre degli Elementi come è stata creata? Perché una volta al cartone dicono che la Torre è rifugio dei Lord, e in un altro episodio dicono che la Torre non è altro che il Castello della Luce, come Roccamacigno e Fortezza Fiamma, quindi vuole sapere come è stata creata? Allora, la Torre può essere entrambe le cose, può essere un rifugio, ma Soprattutto non è un vero, un vero e proprio palazzo, è un essere vivente, esatto. quindi è magico. È magico, è magico, è magico. Poi, Concetta Matuno ci chiede, farete un unboxing dell'action card dei Gormiti? Continuate a seguirci e nei prossimi episodi lo scoprirete. Vai, Poi, prossimo. Jacopo Be Verdolin ci scrive, Johnny e Giada, avrei bisogno di un consiglio su un personaggio da prendermi. Sono indeciso tra... Lord Titano... Lord Carrion e Lord Triton, aiutatemi voi per favore. Rispondo io. No, non rispondere allora, tu. <ride> Sicuramente cioè, sei obbligato a prendere l'ortitano Lord titano. perché l'ortitano è, è il super. Migliore. È sì, super. Sì, sì, sì. In verità per lì Lord Carrion che è più bello. Andiamo avanti, è allora. <ride> meglio se ti litighiamo, vai. Allora, Gbanyam69, vai. Ci chiede, non trovo la rivista Gormiti, dove la trovo? E un'altra domanda, se fossi un Gormita, chi saresti e che elemento useresti? Allora, la rivista la trovate nelle edicole e uh, l'altra domanda, scusami, se fossi un Gormita, chi saresti e che elemento useresti? Beh, io Lord Carrion, perché ormai sono lui, ho il potere del fuoco, posso dire questo, tu non, lo, non glielo chiediamo, sì, bene. Sì, Lord Titano. Ecco a posto. <ride> ormai lo sapete. Va, io ormai ci rinuncio. <ride> bene dai allora siamo arrivati alla fine della puntata esatto vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri social Instagram e Facebook e soprattutto il nostro canale YouTube iscrivetevi mi raccomando e soprattutto se vi è piaciuto il video spolliciate! spolliciate poi commentate e ovviamente condividete il video non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio un saluto da Johnny e Giada ciao, ciao! Gianni, passami il porta Popcorn. Perché, scusa, ti è venuta fame? Meno male che l'unico che pensava al cibo qui ero io. Oh, dai, è per un'occasione speciale. Va bene, ma cosa, cosa ci devo fare? Sono vuoti. ta <ride> Le patatine dei gormiti. Sì, e dentro c'è pure anche un bellissimo gadget. Wow! Devo assolutamente assaggiarle. Vai, versa, versa, a me tante. Eh, sono in ingordo. Ops! E <ride> eh, vai, si mangia! Non è finita qui. Ci sono anche i DVD. Serata cartoni animati dei gormiti. Certo. Vieni, vieni che mangiamo tutto. <ride> io no, ma io questo. viene tu questo.